Amore è solo la chiave che ci apre le porte della nostra vita emotiva, di cui ci illudiamo di avere il controllo, mentre essa, ingannando la nostra illusione, ci porta per vie e devianze dove a nostra insaputa scorre in modo tortuoso e contraddittorio la vitalità della nostra esistenza. Tutti, chi più chi meno, abbiamo esperienza del fatto che l'amore si nutre di novità, di mistero e di pericolo, e ha come suoi nemici il tempo, la quotidianità e la familiarità. Nasce dall'idealizzazione della persona amata di cui ci innamoriamo per un incantesimo della fantasia, ma poi il tempo, che gioca a favore della realtà, produce il disincanto e tramuta l'amore in un affetto privo di passione, o nell'amarezza della disillusione. L'amore svanisce perché nulla nel tempo rimane uguale a se stesso, specialmente se si ha a che fare con le persone che la vita costringe a un inarrestabile cambiamento. Ma non è il cambiamento a degradare l'amore. Siamo piuttosto noi a fare di tutto per degradarlo. E ci sono ottime ragioni per cui siamo interessati a questo degrado. La prima ragione è l'impotenza psichica, di cui parla Freud a proposito dell'autoalimentazione che noi operiamo della nostra capacità di desiderare e di sostenere il desiderio. Per cui, scrive Freud, dove amiamo non proviamo desiderio e dove lo proviamo non possiamo amare. Privo di desiderio, l'amore garantisce tenerezza, intimità, sicurezza, ma non prevede l'avventura, la tensione e il senso del rischio che alimentano la passione. Dal canto suo, il desiderio senza amore è stimolante, eccitante, vibrante, ma non ha l'intensità e il senso di un'elevata posta in gioco che rendono profonda la relazione. Non ci è dato, se non per brevi attimi, di fare esperienza nello stesso tempo dell'amore e del desiderio verso la stessa persona. Il desiderio, infatti, non sa cosa vuole. È un atto infondato che trova insopportabile ogni gesto della ripetizione volto a confermare se stesso. Come una forza incontrollata, irrompe nella stabilità dell'ordine producendo nel senso da tempo codificato quel controsenso che fa ruotare i discorsi senza immobilizzarli intorno a un dispositivo reale. Per questo nel discorso provoca la parentesi l'interposizione, insinuandosi come un incidente nella propria vita la fa traboccare, esponendola a un altro senso, quasi sempre fuorviante rispetto all'esigenza unitaria di una biografia. E questo perché il desiderio, a differenza dell'amore che vuole costruzione e stabilità, è un movimento verso un punto di perdita. Non produce un altro linguaggio parallelo, autonomo o alternativo a quello dell'amore, ma solo eventi il più delle volte tra loro irrelati, che mirano alla dissoluzione di tutto ciò che pretende di porsi come unico, come esemplare, come subordinante la ricchezza e la varietà del molteplice. Per questo, nel suo impulso, il desiderio non predispone una risposta e non contiene una soluzione. Non si lascia presiedere da alcuna logica. Semmai è ciò che rompe la logica del discorso, la sua grammatica, la sua sintassi. Il desiderio è ciò che nel discorso fa problema. Il desiderio conosce solo il furto e il dono. Per questo l'amore, che cerca sicurezza e stabilità, tende a spegnere i desideri che teme come il suo negativo più profondo o a deviarli nella finzione dell'immaginario. Di qui il successo dell'amore online, la fantasia di scatenare il proprio desiderio con una persona che non c'è o non è accessibile, con l'estraneo misterioso. Offre non solo la possibilità di esplorare il proibito e il precario, ma anche l'opportunità di fantasticare sul proibito e il precario da un luogo più sicuro rispetto alle nostre relazioni reali, nelle quali non intendiamo permettere a noi stessi di destabilizzarci. E così, per ridurre il rischio, separiamo la stabilità a cui l'amore tende, dall'avventura che il desiderio agogna. E quando dico avventura, non alluda a qualcosa di banale, ma a quel tratto che fa di un uomo, un uomo che, a differenza dell'animale, è sempre proteso oltre il sé in quella dimensione di cui si alimenta anche la cultura cristiana. Essa, quando parla di trascendenza, di oltrepassamento, di ciò che ci è sempre dato, il desiderio e trascendenza. Ma salvo rare eccezioni, nessuno è disposto a giocare tutto se stesso nel fascino ignoto dell'avventura. Perché, anche per avventurarsi, bisogna partire da un luogo che mi dà il senso del da dove vengo, a cosa appartiene e magari un giorno dove desidero tornare. Come conciliare il bisogno di sicurezza e il desiderio di avventura? Come comporre la lacerazione di queste due istanze così profondamente radicate nel profondo della natura umana? Una strada ci sarebbe, ed è quella di accorgersi e di accettare il cambiamento continuo a cui ogni abitante della casa va soggetto nel corso della sua vita giorno dopo giorno. Un cambiamento che riconfigura la quotidianità, sbilancia la familiarità, infrange le abitudini, rende insolito e nuovo il tempo. Quanta felicità barattiamo in cambio della sicurezza, quanti cambiamenti dell'altro ignoriamo per garantirci un partner prevedibile l'abitudine uccide il desiderio e siccome in qualche modo lo sappiamo non è raro che trasformiamo in abitudini le persone che amiamo e attraverso questa degenerazione protettiva ci garantiamo la sicurezza della casa e ci difendiamo dalla vulnerabilità intrinseca dell'amore. Se ci persuadiamo che l'esperienza umana è per natura mutevole e ciascuno di noi va incontro a un cambiamento continuo allora diciamo che la sicurezza è una nostra fantasia che cerchiamo di realizzare immobilizzando l'altro in un nostro schema, mentre l'avventura che promuove il desiderio è la realtà. Ma per il timore che l'avventura ci destabilizzi, non lo ospitiamo in casa. Al massimo, le concediamo fuori casa il tempo di una notte. Troppo poco per rispondere allo spirito d'avventura, di cambiamento, che caratterizza l'uomo e il suo lacerato modo di amare.